Ok, allora, come dicevamo, eh, riprendiamo oggi eh, il discorso sulle, sulle liste no? e ricominciamo a, a vedere insieme, a completare la carrellata delle funzioni principali che le liste ci permettono eh, di adottare. Mm. Um, qui ci sono degli suggerimenti poi vedremo avanti la tabella completa su quelli che sono i metodi principali gli operatori principali e poi ovviamente noi dovremo sempre eh, diciamo così, adattare quelli che sono gli operatori che ci sono rispetto che sono disponibili rispetto alle esigenze che abbiamo no? vedo la domanda di Alessandro in chat eh, parte già subito chiedendo ma se io voglio eliminare più volte lo stesso elemento cioè se un elemento della lista e voglio eliminarli tutti eh, come posso fare? Eh, non puoi fare, non esiste, eh, l'operatore remove ne cancella solamente il primo o il primo che incontra e quindi dovrai inserire questa operazione di cancellazione all'interno di un ciclo in cui ogni volta finché ce n'è ne cancello essenzialmente. No? E' eh, proprio questo poi alla fine quello che dovremmo imparare a, a gestire, cioè mettere insieme... Eh, costruire degli algoritmi che mettono insieme le funzioni, diciamo così, primitive, no? eh, predefinite nel linguaggio, eh, combinandole in modo da poter ottenere ciò che vogliamo. Mm. Eh, questo lo faremo semplicemente facendo tanti, tanti esercizi, tanti esempi. Eh, allora, giusto come per richiamo veloce di ciò che abbiamo visto ieri, eh, aggiungere elementi a una lista in fondo, in coda, eh, si può fare usando l'operatore di append. Mm. Eh, attenzione che l'append riprende una lista e un elemento, okay? Non possiamo fare un append tra due liste, per cui se io avessi una lista con i numeri pari, e una lista con i numeri dispari, non posso usare append, ma dovremmo usare la concatenazione che vediamo tra un attimo, Abbiamo già accennato ieri sera. Se invece voglio inserire un elemento in una posizione che non è l'ultima, ma una posizione intermedia, Uh, uso l'operatore di insert eh, che il metodo insert che va diciamo così, a creare un nuovo spazio si infila no? nuovo spazio tra due elementi esistenti spostando tutti gli altri elementi avanti di una posizione se io volessi semplicemente sostituire l'elemento 1 con un valore nuovo non mi serve nessun metodo basta che io scriva friends di 1 uguale il nuovo valore chiaramente no? quindi usare semplicemente l'operatore di parentesi quadra di, di indicizzazione per quanto riguarda trovare gli elementi abbiamo visto che in funziona funziona solamente su eh, valori esatti eh, index ci dice non solamente se l'elemento c'è ma anche dove si trova il problema che abbiamo già accennato ieri è che eh, se eh, index non trova l'elemento genera un errore e quindi bisogna sempre prima controllare se l'elemento c'è e poi eventualmente eh, eliminarlo mm. eh, cancellare elementi si può fare in due modi o conoscendo la posizione usando il metodo pop eh, e quindi il pop è di fatto l'inverso di insert, mentre insert fa spazio per un nuovo elemento, allarga la lista, infila un elemento in mezzo e eh, sposta gli altri in avanti, pop fa esattamente il contrario, elimina un elemento che prima c'era, che prima era presente nella lista, lo elimina e prende tutti gli altri e li sposta indietro. In una posizione verso gli indici inferiori. Eh, ieri, se non sbaglio, qualcuno mi ha chiesto cosa capita, se io pop dimentico, non gli do lì nell'argomento, non gli passo nulla, eh, ho provato e cancella l'ultimo elemento della, della lista. Quindi il pop senza nulla mi, mi estrae eh, l'ultimo. Se io invece estrarre il primo, mi estra faccio pop di zero e mi dà sempre il primo. Eh, avevamo anche cenato ieri eh, a come faccio a ehm, eliminare un elemento invece conoscendone il valore, non conoscendone il, eh, il, eh, la posizione. No? Quindi immaginiamo, proviamo a farlo direttamente come codice, di voler, eh, diciamo, eh, partiamo da una eh, elimina da una lista. Di numeri eh, il valore 7 allora io posso creare una lista di numeri eh, che ne so da 1 a 20 eh, che la chiamo numeri eh, uguale eh, beh, potrei scrivere 0 1 2 3 eccetera fino a a, a 20 però vi insegno un trucco, posso anche usare la funzione range per costruire una lista quindi da 1 a 20 scriverò 1,21 no, range già lo conosciamo perché lo usiamo nei cicli for eh, quindi range genera una sequenza con l'operatore list dico, senti, costruisci una lista a partire da questa sequenza e quindi se io eseguissi questa operazione quindi ogni volta che vogliamo costruire una, una lista che contenga, diciamo così, i numeri ordinati che possiamo ottenere con un range, facciamo prima così che non scrivi la mano chiaramente uno dopo l'altro. Poi vogliamo cancellare il valore 7. Adesso fingiamo di non sapere che il valore 7 sta in settima posizione e quindi nella cella di indice eh, 6. Cosa potrei fare? Allora, per cancellare il valore 7 con le cose che già conosciamo. Prima di tutto... Eh, magari lo generalizziamo non diciamo proprio il valore 7 ma eh, una variabile da cancellare no? da cancellare uguale 7 quindi qua il valore non 7 ma il valore da cancellare così se al posto di 7 ci mettiamo un altro valore possiamo siamo pronte a testarlo ok Ehm allora cancelliamo il valore 7 prima di tutto se c'è lo, lo trovo e lo elimino quindi io posso, posso ragionare con tre passaggi uno, verifico se c'è due eh, determino dove si trova tre eh, lo elimino quindi verificare se c'è verifico semplicemente se l'elemento da cancellare è presente nella lista di numeri usando l'operatore in okay. se c'è capisco dove si trova e quindi a questo punto determino la sua posizione usando la funzione index numeri.index da cancellare e poi lo elimino dalla, versione, dalla, dalla lista numeri Numeri.pop di posizione. Non ci dimentichiamo questo primo passaggio, perché se per caso, se per caso al posto di 7 no, ci fosse un numero che non esiste nella lista, tipo 27, allora questa operazione di index mi darebbe un errore. Quindi proviamo a vedere, io qua stampo la lista, print numeri iniziale e poi ristampo la lista subito dopo che l'ho modificata. Quindi questo qua in realtà dovrebbe stampare i numeri dall'1 al 20 e dall'1 al 20 in cui come vediamo qua il numero 7 è stato cancellato. Ovviamente eh, se... Fosse un, chiedessi di cancellare un numero qua metto 27 eh, che non esiste non me lo cancella se io dimenticassi avessi dimenticato di fare questa verifica e quindi se avessi, fossi partito direttamente da queste istruzioni scusate devo togliere l'indentazione allora col 7 funziona, sarebbe, avrebbe funzionato benissimo ma col 27 avrei un errore qua alla riga 14 in cui nella riga 14 effettivamente mi dice attenzione stai cercando un index ma il 27 non è nella lista. Okay? Quindi questo è essenziale. Questo è un metodo. Mm? Uh, un altro metodo c'è anche ovviamente alternativo, noi non l'abbiamo visto uh, ieri ma uh, forse sulle slide non ce n'è pure, c'è anche un metodo che si chiama remove da questa lista, il metodo remove che cosa fa? Eh, riceve un valore e elimina la prima occorrenza di tale valore. Quindi di fatto mi fa già insieme l'index e il pop, cioè io gli do il valore, il valore in questo caso 7, e eh, lui eh, cancella il primo elemento 7 che trova dentro la lista. Quindi in questo caso come potrei fare? Eh, semplicemente posso sempre verificare se il numero c'è. Se c'è basterà chiamare il metodo remove che cancella quell'elemento. Eh, quest commentando questa parte e lasciando l'altra si, eh, si comporta esattamente nello stesso modo. Eh, anche qua questa if per verificare se il numero da cancellare esiste è fondamentale perché eh, come vedete qua nella documentazione remove se, la, se il valore non è presente genera un errore quindi interrompe il programma quindi io voglio evitare che mi generi quell'errore eh, fatto così eh, funziona come prima chiaramente il 27 non lo cancella ma il 7 invece lo cancella eh, voi dicevate, qualcuno di voi diceva, ma io come faccio se, volessi cancellare, se il 7 comparesse più volte e volessi can cancellarlo più volte? Allora proviamo a fare una lista che contenga più volte il 7, magari la lista da 1 a 11 ripetuta due volte. Allora anche qua, come già si poteva fare con le stringhe, posso mettere un per 2 e mi ripete la stringa due volte. Ah, ecco, in questo caso ho creato una, guardate, guardate la prima. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi l'ho ripetuto due volte quindi il 7 compare due volte compare qua e compare qua se io cancello con la remove ma esattamente sarebbe identico fare index e poi pop uh, togliendo l'elemento 7 il, il secondo 7 rimane uguale uh, rimane già dentro la lista se io volessi cancellarli tutti, basterà, come si dice nei giochi di animistica, cambiare una sola parola e basterà mettere un while al posto di questo if. Perché? La condizione del while mi va innanzitutto a verificare se questa condizione è vera. Allora, inizialmente è vera perché c'è un 7, c'è, e allora toglilo poi dopo che ho tolto quello ne rimane un altro e allora questa condizione la ricontrollo è ancora vera, maledizione allora devo di nuovo togliere il secondo chiaramente no? dopo che li ho tolti tutti e due questa condizione in diventerà falsa e allora non ho più niente da rimuovere quindi voi vi lamentate che non c'è una funzione per fare tutto eh, Vabbè, non ci sono le funzioni esattamente per quello che vi serve no? eh, è le funzioni Qualcuno le ha scritte, ne ha scritte alcune, quelle che mancano ve le scrivete voi, perché anche la funzione remove non arriva dall'alto, eh? è, è anch'essa scritta in Python, semplicemente l'ha scritto qualcun altro al posto vostro. Quindi no, non lamentiamoci del no? fatto che non ci arriva tutto già pronto. Ehm, Vittoria cita che si può anche usare del, sì, ve lo faccio vedere poi in uno schimino riassuntivo, funziona ehm, del però è, è analogo a pop perché devo passargli la posizione da cancellare. Ve lo faccio vedere dopo. Ok, quindi questa funzione remove eh, è analoga a pop con la differenza che pop ha bisogno di conoscere la posizione, quindi a volte conosco la posizione e mi va bene così, eh, remove invece ha bisogno del valore, il valore che occupa una certa posizione quindi ci pensa lui o lei la funzione remove a trovare qual è la posizione dell'elemento da, da cancellare ehm, poi avevamo iniziato a vedere ieri eh, la concatenazione di stringhe usando l'operatore più l'operatore più già si poteva usare con le, eh, scusate, le stringhe mi confondo sempre, le liste, eh, si, già si poteva usare con le stringhe, volevo dire, si può usare chiaramente eh, anche con le liste, con tutte le sequenze. Eh, in questo caso si crea una nuova lista, Ecco, la, di tutta questa slide la parola più importante è questa, non è concatenare, non è più, non è stringa, non è lista, ma è nuova. Mm? Eh, in questo caso l'operatore più crea una nuova lista, ottenuta combinando gli elementi esistenti. Quindi dobbiamo ricordarcelo che eh, non stiamo modificando la lista di partenza. No? Tutti le operatori che abbiamo visto finora, insert, pop, eh, remove, modificano il contenuto della lista di partenza. Quindi se ho una, avessi anche degli alias, tutti questi altri alias che puntano alla stessa lista vedrebbero la stessa modifica. Mentre invece quando uso la concatenazione creo una lista nuova e quindi, come abbiamo già eh, cominciato a vedere ieri. E che questo operatore di uguale, se, eh, se riuso la stessa variabile sulla sinistra dell'uguale, rompe l'alias, quindi crea una lista nuova, crea una variabile nuova, no? quindi ricordiamocelo. Esiste un metodo per eh, aggiungere elementi ad una lista eh, senza crearne una nuova? Eh, sì esiste, non è molto famoso, si chiama extend, eh? quindi eh, l'idea è che se io avessi una lista, prendiamo la console, i numeri da 1 a 5 ad esempio, uguale list range 1 a 6 okay? quindi contiene i numeri da 1 a 5 se io voglio aggiungere un singolo numero sappiamo già come fare numeri.append 6 e lo vediamo si aggiunge un elemento se io volessi avessi invece una seconda lista di numeri Numeri grandi, no? eh, che siamo? le decine, chiamiamole così. Quindi sarà una lista in cui, uh, list in cui metto 10, 20, 30, 40, no? Uh, range 10 fino a 60 con passo 10. Quindi decine sarà 10, 20, 30, 40, 50. Ehm. Um, numeri e decine quindi io posso costruire la concatenazione di numeri più decine e ho una nuova lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 ok? Um, ma questa lista l'ho semplicemente calcolata così se per il fatto di scrivere numeri più decine non mi modifica né numeri né decine eh, io do, po, dovrei eh, questo valore assegnarlo a una nuova, se assegnassi di nuovo numeri, starei eh, sostituendo la vecchia lista numeri con questa nuova. Oppure la chiamo numeri 2 e allora a questo punto creo una lista nuova che contiene questi elementi. Io potrei anche usare l'operatore extend. estendendo una lista con un'altra. Alla fine numeri contiene esattamente la stessa sequenza. La differenza qual è? È che in questa operazione ho creato una nuova lista, quindi una copia, eh, senza modificare quella di partenza. Se io avessi scritto qua, anziché numeri 2, che ho scritto 2 per non perdermi quel valore, ma numeri semplicemente, avrei buttato via la lista vecchia e creato una nuova, quindi rotto eventuali alias che numeri avesse. Invece così ho modificato la, eh, la stessa lista, la stessa lista numeri. Quindi extend modifica la lista, la, la, la, la lista è esistente, non crea liste nuove, eh, invece l'operatore più invece crea una lista nuova. Ehm Venendo le domande sulla chat, mi chiedete se l'append rompe l'alias. No, no, append come extend non eh, modifica la lista in posizione. Eh, vedetelo come, come regola generale. Se dovete usare l'uguale per aggiornare un valore, allora state creando una variabile nuova. Se invece usate semplicemente un metodo di questo genere, questo metodo va a modificare la variabile da dentro. Quindi non crea nulla di nuovo, ma semplicemente modifica il valore. Non modifico la variabile, ma modifico il valore. Quando modifico il valore, l'alias, tutti gli eventuali alias rimangono validi, perché il valore è sulla parte destra, in un certo senso, che viene modificato. Se vogliamo ancora convincerci, proviamo a mettere questa cosa qua in Python Tutor, così lo vediamo anche graficamente. No? Abbiamo detto, numeri, è questo. List range eh, 10, 60, 10. Ah, e quindi abbiamo queste due liste, numeri e decine. Adesso magari facciamoli vedere solo così. A questo punto se io eh, facessi numeri uguale numeri più decine, se vedete è lo stesso numeri che viene modificato. Cioè, no, no, no, ho detto la stupidaggine è una nuova lista un nuovo valore che viene costruito e la variabile numeri precedente viene eh, semplicemente modificata, se io creassi degli alias chiamiamo numeri 2 uguale numeri giusto per ricordarci per vedere dove vengono modificate le variabili e dove no, e decine 2 uguale decine andiamo un'istruzione per volta allora, creo una lista e creo un secondo alias, numeri due che punta alla stessa lista. Poi faccio la stessa operazione con la lista delle decine e quindi ho due liste per ciascuna delle quali ho due alias diversi per poterle, eh, per poterle identificare. Con questa operazione numero uguali a numeri più decine sto creando una nuova lista e quindi sto rompendo l'alias. Infatti si vede che ho creato una nuova lista. La variabile numeri adesso punta a questa nuova lista, ma la lista precedente c'è ancora, è ancora viva e la vedo ancora perché c'è almeno un'altra variabile, almeno un altro alias che fa riferimento a quella lista. Se io invece tornassi indietro e qui sotto anziché questo scrivessi la stessa cosa con extend, scriverei numeri.extend decine, torniamo indietro, vediamo un passo alla volta. Quando sono arrivato qui, questa è la situazione di prima, sono all'istruzione extend. In questo caso, sto eh, modificando il valore, non sto modificando la variabile numeri. Sto modificando il valore a cui questa variabile fa riferimento. Questo valore è questa lista, quindi modificherò questa zona qua gialla e gli alias, le variabili, non le tocco neppure. Infatti, lo si vede, lo, lo si vede questa stessa lista non si è spostata, non è un'altra nuova sotto è stata modificata e eh, le due, i due alias continuano a lavorare, continuano entrambi a puntare alla stessa variabile. Tutte le volte che uso l'uguale, creo una variabile nuova e quindi dove puntava quella variabile si sposta, punterà a una, a una zona di memoria nuova, a un valore nuovo. Se invece uso solamente dei metodi di questo genere, modificherò la variabile in molto spesso sul posto i metodi che modificano le variabili poi ci sono dei metodi che non la modificano semplicemente magari tipo il metodo index che la analizza e restituisce un valore ehm... vediamo un po' le domande che sono comparse nel frattempo se sommo due liste c'è la possibilità di cambiare l'ordine interno della nuova lista c'è la possibilità di metterla in ordine sì, beh, eh, sì, poi lo vediamo tra un secondo il metodo sort eh serve a ordinare gli elementi, non puoi fare cose complicate, eh, nel senso che puoi ordinare in ordine crescente o decrescente per numeri, quindi per valore numerico o per ordine alfabetico ma cose più complicate te le devi fare a mano essenzialmente. No? Um, in un programma generico, mi chiede Francesco, qui sul metodo source, torniamo tra un attimo, in un programma generico sarebbe opportuno utilizzare l'operatore extend o la concatenazione? è uguale. È, è dipende, no, non è uguale, è dipende. dipende dai casi, dipende da che cosa volete fare. Se, eh, se siete all'interno di una funzione no, in cui lavorate con variabili vostre, fate ciò che volete. Non, non c'è nessun, eh, nessuna differenza tra... tra l'effetto in assenza di alias se non avessi questi due alias non vedrei nessuna differenza in pratica eh, la differenza capita solo quando abbiamo degli alias e quando è che saltano fuori questi alias, riprendo un po' la domanda che avete fatto ieri il dubbio, ma perché ci stai a contare queste cose perché quando, le, quando vediamo le funzioni questo diventa importante quindi se io sto eh, lavorando all'interno di una funzione allora mi devo chiedere sto modificando la lista di partenza o sto creando una lista nuova se invece sto lavorando in un programma principale eh, o non all'interno di una lista che ricevo come parametro di una funzione, mh, la, non ci sono praticamente differenze. Ok, eh, quindi queste cose eh, rischiano di essere sempre un pochino astratte finché uno poi non le mette in pratica no, facendo il, il, il, qualche esercizio. Eh, altre operazioni semplici sono quella della moltiplicazione, quindi la replicazione di una stringa più volte, questa è facile. Eh, il test, eh, l'operatore uguale o diverso funzionano anche ovviamente sulle liste, allora due liste sono uguali se contengono gli stessi elementi ma anche nello stesso ordine, eh? altrimenti quelle liste sono, se hanno lunghezza diversa o elementi diversi o anche gli stessi elementi ma in un ordine diverso sono considerate diverse, quindi non dobbiamo fare un loop per verificare l'uguaglianza di una lista ma basta semplicemente controllarla. E poi sulle liste eh, possono funzionare delle semplici funzioncine eh, che ci risparmiano tanto lavoro eh, che sono ad esempio somma massimo e minimo eh, che eh, noi abbiamo già imparato, sappiamo già come costruire, eh, calcolare la somma di elementi di una lista, no? basta fare un ciclo e ogni volta aggiungo a una variabile accumulatore il valore che trovo nella prossima posizione della lista. Ma poiché è un'operazione talmente fondamentale, è già stata diciamo, definita una funzione eh, direttamente in Python, nella libreria standard, che ci dà la somma di un, dei valori di una lista, ovviamente purché siano sommabili tra di loro, okay? devono essere tutti numeri, eh, oppure mi dà il massimo, oppure mi dà il minimo. Questo è sbagliato perché mancano le parentesi quadre qua. Quindi questa non è una lista di tre elementi, sono tre argomenti. Fatemelo correggere subito al volo, prima di, che l'errore, prima che mi dimentichi di, di correggerlo, dove era finito. Concatenazione, replicazione, eccolo qua. Qui ci sono delle parentesi quadre da aggiungere. Ok, eccolo qua, che prima non c'era. Eh, vediamo il metodo sort, l'ordinamento. Esistono allora, innanzitutto, l'ordinamento significa disporre gli elementi di una lista in un ordine crescente o decrescente secondo il loro tipo. Se sono numeri, saranno dal valore, diciamo così, reale mi, minore al valore reale maggiore. Se sono stringhe... Uh, avverrà l'ordinamento in ordine lessicografico quindi l'A viene prima della B le maiuscole vengono prima delle minuscole e secondo diciamo così, i valori numerici della tabella Unicode che avevamo visto a suo tempo okay? um, ci sono due metodi per ordinare una lista uno è il metodo sort che si applica alla lista quindi è un metodo che si applica col punto e ordina la lista sul posto quindi modifica il contenuto della lista stessa, ordinando i suoi elementi, rimescolando i suoi elementi. Eh, invece la funzione sorted è una funzione e come tale prende una lista e restituisce, crea una lista nuova che contiene una coppia degli elementi della lista di partenza messi però in ordine. E quindi la funzione sorted mi dà una nuova lista e non modifica i valori della lista di partenza. Quindi ci sono due modi diversi perché hanno due effetti diversi, allora il risultato calcolato è lo stesso, metto in fila gli elementi dal più piccolo al più grande, ma nel primo caso modifico la lista di partenza, nel secondo caso creo una nuova lista. Anche voi mi chiedete quale dei due devo usare e dipende dal fatto che mi serva pure, eh, oppure no ancora il valore precedente della lista con gli elementi nell'ordine di partenza. In automatico questo metodo sort vi dà l'ordinamento crescente, se volessimo un ordinamento decrescente eh, si può usare il parametro opzionale che si chiama reverse, quindi reverse uguale normalmente sottinteso false e mi dà l'ordinamento crescente normale, se volessi l'ordinamento decrescente dovrei piazzare un reverse uguale true e allora mi dà i numeri dal più grande al più piccolo o le stringhe dalla z alla a. Ok? Massimiliano mi chiede se dentro la stringa compaiono sia numeri che stringhe. La funzione sum somma solamente i numeri ignorando le stringhe o da errori direttamente. No, deve essere una stringa di la sum è il massimo e il minimo, devono essere liste di numeri o liste di stringhe non miste. Altrimenti non avrebbe molto senso. Perché alla fine internamente cosa va a fare il sum? Va a fare i confronti, no? confronta ciascun elemento con quello col massimo minore, col massimo trovato finora. E se io faccio un confronto tra un numero e una stringa, l'operatore di confronto eh, dà errore, in certo senso, no? dice che quell'operazione non, non è legittima. Okay? Eh, poi c'è un altro operatore, molto potente, devo dire che eh, ve l'ho tenuto eh, stessa cosa nei metodi sort, sì certo, cioè, le operazioni hanno senso, dove gli elementi tra di loro siano adesso la, diciamo così, la definizione esatta sarebbe più, più complessa ma eh, diciamo così intuitivamente l'importante è che gli elementi della lista siano confrontabili tra loro quindi ad esempio se avessi un po' di interi e un po' di floating point funziona tutte stringhe funzionano ma um, il misto dei due eh, non funzionerebbe mm. eh, un, un operatore invece che vi abbiamo tenuto nascosto ma non tanto perché molti di voi hanno già cominciato a usarlo sulle, sulle stringhe, è un operatore molto potente che è l'operatore di porzione o di slice. Eh, questo è un modo molto comodo di andare a estrarre una sottosequenza di elementi o più che estrarre, identificare una sottosequenza di elementi all'interno di una lista più ampia. Eh, Cosa succede? Vuol dire che noi all'interno delle parentesi quadre, anziché mettere un indice solo, mettiamo due indici. L'indice di partenza e l'indice di arrivo, separati dal due punti. Ok? Non c'è una virgola, non c'è un punto, c'è un due punti qua. È una sorta di range. L'operatore di slicing funziona esattamente con la stessa logica della funzione range. Elemento di partenza compreso elemento di arrivo escluso quindi una, una slice una fetta una porzione da 6 a 9 contiene gli elementi 6 7 8 contiene tre elementi quindi la lunghezza della slice chiaramente è 3 data dalla differenza tra il, valore, il primo valore e l'ultimo valore. Allora in questo caso l'operatore di slicing mi estrae dalla stringa di partenza Quegli elementi che stanno in quelle posizioni sotto forma di una lista, scusate, ho detto stringa prima, volevo dire lista, una nuova lista eh, che contiene gli elementi in quelle posizioni sotto forma di nuovo di lista. Quindi, se io prendessi, andiamo a vedere il codice, le, la mia lista, eh, avevamo detto numeri che conteneva questi valori qua, e io volessi che ne so, questi elementi qua per dire. Allora sono gli elementi che sono in posizione 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gli elementi in posizione dalle 4 alla 7. La cosa si può fare specificando una slice dall'elemento 4 compreso all'elemento 8 escluso. E mi darà una nuova lista che contiene questi elementi 5, 6, 10, 20 elementi consecutivi quindi è l'opposto dell'operatore di concatenazione la concatenazione prende dei pezzi di stringhe e li mette in un'unica stringa che li contiene tutti i valori lo slicing invece estrae un pezzettino e quindi butta via dei, delle parti iniziali parti finali e mi dà solamente la sottoparte che mi serve poi ho eh, ovviamente delle abbreviazioni se io dimentico di mettere il secondo elemento dimentico, lo metto non lo specifico mi dà da, da quell'elemento fino in fondo. Quindi il valore sottinteso del secondo elemento è la fine della stringa. Viceversa, il valore sottinteso del primo elemento, se cancello il primo elemento, l'indice di partenza sarà 0 il valore sottinteso, e quindi mi dà da dall'inizio della stringa fino all'elemento di indice 7, cioè 8 escluso. Posso anche fare una cosa più strana, cioè dimenticare sia il punto di partenza che il punto di arrivo, questa è una sintassi che un comincia a diventare poco leggibile e quindi mi dà mi estrae una lista che contiene tutti gli elementi dal primo all'ultimo perché è sottinteso come valore inizio, come indice iniziale è il primo sottinteso come valore di indice finale è l'ultimo e quindi me li da tutti e me li ha dati tutti a cosa serve? Eh, serve a fare una copia questo è un altro modo no, per fare una copia di una lista, quindi posso, posso avere una nuova lista prendendo la lista di partenza e estraendo la porzione completa. Questa istruzione è, è esattamente equivalente a farsi creare una nuova lista a partire da quella di partenza. Quindi è un trucco che a volte si scrive, una scorciatoia che a volte si scrive per dire voglio fare una copia e non faccio invece eh, un, un alias okay? eh, Michele mi chiede se lo slice crea fisicamente una nuova lista, sì, eh, assolutamente sì, no? lo possiamo anche vedere cioè, eh, nel Python Tutor dove avevamo questa lista numeri e io faccio eh, una porzione che è una slice di numeri Abbiamo detto 4 a 8 e mi dà una lista nuova se io avessi una variabile copia in cui cerco di fare una slice completa opla, parentesi quadra due punti vedete che copia è una lista nuova che conti qua copia che contiene gli stessi elementi che conteneva la lista numeri, quindi ogni volta che applico uno slice creo una lista nuova da zero, quindi non creo mai un alias e quindi diventa una lista indipendente che viene semplicemente inizializzata con i valori di partenza ma poi alla sua vita, nel senso che se io poi modifico la copia, eh, la eh, numeri invece non viene modificato per nulla. Uh, Samuele mi chiede: Non c'è una forma di slice che modifichi solo la lista di partenza? Uh, quindi, tu cosa vuoi fare? Vuoi eliminare degli elementi dalla lista di partenza lasciando vivi solamente quelli. Se ho capito bene, ciò che intendi fare? Uh, sì, si può fare usandolo, però, la slice alla sinistra dell'uguale. Come vi faccio vedere adesso, 4 e 8, Alessia, stanno a indicare le posizioni. Sì, gli indici l'indice di partenza e l'indice di arrivo. Quindi 4 e 8 in questo caso indicano, eh, vedi qua, l'indice 4, quindi prende l'elemento di indice 4, 5, 6 e 7, l'8 invece è escluso. Così come se facessi un range. Okay, se io eh, volessi riscrivere questo senza usare l'operatore di slicing, slicing, potrei usare semplicemente un ciclo, me lo faccio io, porzione 2 uguale lista vuota, for i in range 4.8, porzione 2, punto append, numeri di i. E ho esattamente la stessa cosa. Non c'è nulla di magico, cioè tutto si può fare alla fine con i cicli e con gli indici. Poi ci sono questi metodi più comodi per ottenere lo stesso risultato. Questo ci dice anche se, che se anziché estrarre un insieme di elementi consecutivi o estrarne eh, il primo, il, il settimo, il quarantaseiesimo, eh, chiaramente lo slice non è capace a farlo, eh, me lo posso fare a mano, diciamo così, con un, con un range. Eh. Quindi queste tre righe sono esattamente equivalenti alla riga 10 che abbiamo scritto prima. Allora, veniamo alla modifica usando le slice, allora, qui ci fa vedere le scorciatoie. Eh, è possibile usare una slice anche alla sinistra dell'uguale. Scusate, non riesco a dire porzioni in italiano perché è una traduzione che mi fa schifo, eh, però purtroppo è questa, è quella che usa il libro, quindi continuo a usare slice. Eh, possiamo usare anche una slice alla sinistra dell'uguale. E in questo caso... Uh, lui sostituisce agli elementi che sono in quella posizione, in quell'insieme di posizione, dei nuovi valori. Quindi, così come noi potevamo prendere un singolo elemento e sostituirlo, ad esempio, io ho mia, la mia lista nuova, no? che era questa, e al posto del 6 ci voglio mettere il 9, ok? Quindi questo è l'elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, in, quinta, in posizione 5 vediamo se è vero, nuova di 5, sì è il 6, allora al posto del 6 ci metto un 9, e quindi questo fin, fin qua nulla di nuovo, semplicemente ho usato l'indicizzazione per andare a selezionare l'elemento che volevo cambiare, quindi al posto del 6 ci sta il 9. Ma immaginiamo che invece adesso al posto de, di questi tre elementi voglio mettere tre volte 9, potrei fare nuova di 3, uguale 9, nuova di 4 uguale 9, nuova di 5 uguale 9, oppure semplicemente nuova dalla posizione 3 alla posizione 5, ossia 6 escluso, uguale diciamo 19, va? così cambia, 3 volte 19. Quindi io ho identificato tre posizioni nella, nella lista, ho identificato una lista di tre elementi e questa istruzione mi va a rimpiazzare tutti e tre gli elementi di quelle posizioni senza toccare il resto della stringa. Così. E fin qua è una scorciatoia per eh, rimpiazzare una certa serie di elementi consecutivi con degli elementi presi da un'altra lista. Questo operatore, questo diciamo così, meccanismo è più potente ancora perché qui c'è una nota che dice attenzione che se la, li, se la lunghezza della stringa rimpiazzo è diversa dalla lunghezza della porzione verranno aggiunti o rimossi gli elementi in eccesso o gli elementi in difetto. Quindi questo vuol dire che questa operazione qua se io l'avessi fatta non con una stringa lunga, una lista lunga tre elementi, ma con una lista lunga... 6 elementi, e così colgo anche il suggerimento di Daria che mi dice potevi fare per 3, è vero, se io faccio per 8, eh, cambiamo, non mettiamo più 19 ma mettiamo 99, dai, allora sto cercando di mettere una lista lungo 8, no? è chiaro a tutti che questa è una lista che contiene 99, 99, 99, 8 volte, sto cercando di mettere una lista lunga 8 dentro una posizione che ha solamente tre posti non scoppia nulla semplicemente viene fatto posto per la nuova stringa se vado a vedere la nuova stringa a questo punto contiene abbiamo tolto i 319 non ci sono più e al posto di 319 abbiamo messo gli 899 e poi la stringa eh, continua come se nulla fosse questo quando lo sostituisco con una più lunga Potrei sostituirla con una più corta, quindi al posto di questi 899, adesso sono troppi, non mi piacciono, ci voglio mettere qualcosa di più corto. Quindi questi qui vanno dall'indice 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, dall'indice 3 all'indice, beh sono 8, quindi 3 più 8 fa 11, quindi fino all'indice 10, potrei mettere semplicemente una lista più breve, 44, 44, i due elementi volendo. Allora cosa succede? Che la, la slice di 8 viene tolta e viene sostituita da una lista di 2. E quindi al posto di tutti i 99 erano 8, sono stati tolti e ho messo una lista da 2 di 44. Okay? Quindi in questo caso è molto facile rimaneggiare la lista se so ovviamente quali sono le posizioni che mi interessano, posizioni di partenza e posizioni di arrivo. Cosa c'entra questo con la domanda che mi aveva fatto prima, eh, forse Samuele, cioè come faccio a cancellare degli elementi modificando la lista di partenza? Ebbene, come caso particolare io posso assegnare a una slice una lista vuota. Allora, in questo caso, delle due operazioni, tolgo la lista vecchia e inserisco quella nuova, e beh, l'inserisco quella nuova non fa nulla. E quindi in questo caso cancella tutte le posizioni che ne so, dalle 3 alle 6. Quindi mi cancellerà 44, 44 e 10. Vediamo se è vero. Eh, giustamente al posto di queste tre posizioni qui c'è ma non si vede, cioè non c'è una lista vuota che ho appena inserito. Quindi con questo giochino eh, addirittura potrei, per assurdo, sostituire tutti gli elementi di una lista con nessun elemento e quindi di fatto mi riporto la lista nuova a una lista vuota. Tenete presente che tutte queste operazioni con le slicing modificano il valore e non la variabile e quindi l'alias non si rompe, l'alias viene mantenuto. Quindi tutte queste operazioni qua, è vero che c'è l'uguale ma c'è prima un, un operatore di indicizzazione quindi l'uguale va a modificare i valori indicizzati non va a modificare la variabile che rappresenta la lista eh? um, se secondo l'indice auto range indice, boh, non lo so eh, facciamo in modo di non usare l'indice of range no? se voi siete bravi a farmi sempre le domande su che cosa succede se do, se, se do i parametri sbagliati eh, cerchiamo di dati giusti, poi se devo sbagliati in qualche modo o da errore o, o considera l'ultimo. Questo non lo so, ma preferisco evitare di saperlo, nel senso di evitare di trovarmi nella situazione di dover ehm, diciamo così, ragionare con dei dati strani, no? eh, Possiamo provare a farlo, ma non, eh, al momento non, non trovo neanche nessun valore, nessuna giustificazione perché possa essere utile. Eh, altre due note, su, sempre sull'operatore di slicing, eh, una è che funziona anche con i numeri negativi, ovviamente, l'ultimo elemento, quindi immaginiamo di avere, riprendiamo di nuovo, eh, nuova uguale numeri, no? prendiamoci la coppia dei numeri, quindi questa nuova la ripristiniamo così com'era, per fortuna numeri l'avevamo ancora salvata, non l'abbiamo modificato, quindi se io volessi rimpiazzare l'ultimo numero che ne so il 50 a questo punto potrei semplicemente scrivere o gli ultimi due numeri potrei scrivere da meno 2 a meno 1 uguale eh, 3 3 e, eh, chiaramente ho sbagliato perché da meno 2 a meno 1 mi ha, mi ha sostituito questo, guardate qua cosa ho fatto qui. Mi ha modificato non il penultimo e l'ultimo, ma il penultimo e il terzo ultimo, certo, perché meno 2 è il punto di partenza, meno 1 è il punto di arrivo. Però questa è l'idea. La, L'altra cosa ancora più utile è che eh, l'operatore, vi, vi ho detto prima, l'operatore di slicing funziona come una funzione range. No? La funzione range mi dà l'elemento di partenza, il valore di arrivo, e però range ha anche un terzo parametro che è il passo ecco anche qua si può, si può usare un terzo parametro che è l'operatore passo quindi se io volessi estrarre da tutti i numeri solamente uno sì e uno no potrei scrivere ad esempio eh, che ne so, dalla posizione 0 alla posizione eh, che ne so, 10 con passo 2 quindi range ha tre parametri valore iniziale compreso, valore finale escluso e passo in incremento, lo posso usare anche con lo slice. E quindi in questo caso mi dà quello in posizione 0, quello in posizione 2, quello in posizione 4, quello in posizione 6, quello in posizione 8 e non, non, quello, in posizione 30, non, non quello in posizione 10, eh, perché è 10 ovviamente il punto di arrivo ed è escluso. E quindi me lo dà con passo 2. Ma la cosa interessante, vabbè, eh, ci può servire, non è molto frequente aver bisogno di una cosa di questo genere, ma la cosa interessante del passo è che può anche essere negativo. Quindi c'è un, una scorciatoia che si usa spesso che è questa. Due punti, due punti meno uno, cioè lascio sottinteso il punto di partenza, che vuol dire l'inizio della stringa, sottinteso il punto di arrivo, che vuol dire la fine della stringa, e il passo negativo meno uno. Questo che cosa farà? Mi istituirà una copia della stringa al contrario, dall'ultimo elemento verso il primo, rovesciata al contrario della lista, non della stringa. Quindi vi ricordate l'esercizio che avevamo fatto con le stringhe, che dovevo prendere una stringa e stampare dall'ultimo carattere verso il primo? Così, bastava scrivere questo, conoscendo l'operatore di slicing, chiaramente, anziché fare il ciclo. No, questa è l'ennesima dimostrazione. Con le, con le quattro conoscenze di base, cioè i cicli, le variabili, le stringhe, l'indicizzazione delle liste, posso fare tutto. Poi magari ci sono delle scorciatoie che mi permettono di avere già il metodo, già la funzioncina, già l'operatorino per fare ciò che mi serviva. Eh, doppi due punti perché io ho tre parametri, elemento di partenza, elemento di arrivo e passo. L'elemento di partenza e l'elemento di arrivo li lascio sottintesi, non li metto, e metto solamente il terzo valore. E quindi ho l'elemento di partenza, due punti, elemento di arrivo, due punti, passo. L'elemento di partenza e l'elemento di arrivo non li scrivo perché li lascio sottintesi, però i due punti va messo due volte in modo che il meno 1 venga compreso come passo, altrimenti verrebbe compreso come elemento di arrivo della, dello slice. Mm? Eh... Ok, e quindi questo ci, ci, ci evita tante fatiche in compiti noiosi, ma ricordiamoci sempre che la, la, la, la, non, il fatto di usare questi metodi, diciamo così, più avanzati, più veloci, non ci esime dal dover, da, dover conoscere no, come si fanno le cose a mano. Voi dite, eh, che era più bello, potevi dircelo prima. Sì, però, se io poi vi chiedessi di stampare. In ordine inverso, ma solamente le lettere, le consonanti oppure solamente lettere maiuscole, allora non c'è l'operatore di slicing che te lo fa, te lo devi comunque fare col ciclo, quindi dobbiamo essere in grado di fare le due cose, sia gestirmi le cose a mano, passo un'operazione per volta, sia magari anche di conoscere le scorciatoie per potercela, eh, diciamo così, cavare un po' più facilmente. Quindi queste tabelle qui, finali, riassumono un po' i vari operatori che abbiamo visto la costruzione di una lista vuota o di una lista che contiene degli elementi la lunghezza, la copia, la replicazione, la concatenazione lo slicing, sul libro non parla del terzo parametro ma un'estensione ovvia rispetto al, al, al funzionamento della funzione range che invece abbiamo già conosciuto bene massimo, minimo, somma e, e test di uguaglianza e poi ci sono i metodi per modificare le liste che sono pop cancella l'ultimo elemento, eh, pop di una posizione cancella l'elemento in quella posizione, insert e append, l'abbiamo visto già all'inizio, inserisco, aggiungo un nuovo elemento o al fondo o in una posizione che decido io, index cerca un elemento, remove lo cerca, lo trova lo cancella, sort mette in ordine la stringa. Eh... Queste altre due tabelle, adesso non ci sono nel, nelle slide perché le ho aggiunte solo questa mattina, ma poi le aggiorno ovviamente eh, eh, diciamo, sono un pochino più diciamo, approfondite, riassumono anche qua gli vari operatori, quindi in e not in, concatenazione, replicazione, slicing nelle sue tre forme, quindi di fatto l'indice semplice, il range e il range con un passo. Eh, e anche l'operatore di index, in realtà, no? index è quello che trova un elemento all'interno di una lista, può avere un secondo e un terzo parametro opzionali che mi dicono qual è la porzione di stringa all'interno eh, della quale cercare l'elemento. Quindi potrei cercare se c'è un elemento non in tutta la stringa, ma solamente dal quinto all'ottavo carattere, ad esempio, no? se mi serve. Eh, e poi ci sono le operazioni per modificare le liste. Modifica un singolo elemento. Modifica una slice, quindi un insieme di elementi consecutivi, eh, prendendole da, da un'altra lista, è anche possibile usarlo con, con, eh, con una slice con un certo passo, aggiunge, clear è un metodo che eh, svuota la lista, quindi Toglie tutti gli elementi mantenendo la stessa lista, mantenendo lo stesso alias, in un certo senso, non crea una nuova lista. Tutti questi metodi non creano nuove liste, ma modificano le liste esistenti. Eh, copy crea una copia, che è la stessa cosa che scrivere eh, list, quindi in un altro modo. E... Eh, Extend, l'abbiamo visto, è un modo alternativo per poter aggiungere a una lista esistente una nuova lista, aggiungendola in fondo, senza modificare la variabile stessa, quindi modifica il valore della lista. Qualcuno già prima nella chat aveva detto, guarda che la stessa cosa la puoi fare con l'operatore che si chiama più uguale. Sì, sono equivalenti. Extend o più uguale fanno la stessa cosa. Eh, a me pare così intuitivamente più... più, più più chiaro extend perché si vede che è un'operazione che fai sulla lista e non c'è questo uguale che potrebbe creare una, una, una modifica sì ho aggiunto un paio di slide quindi ve le carico poi nel pomeriggio queste qua aggiornate, sono solamente due slide in più che ho preso direttamente dalla documentazione di, di python visto che così almeno abbiamo una mappa completa tra l'altro vedete qua i trucchi che si fanno con lo slicing eh, extend è equivalente a, ad aggiungere la nuova lista T in uno slice che è fatto di zero elementi messi al fondo della stringa, è una buona contorsione mentale, uno slice di, di ampiezza zero posizionata do, dopo l'ultimo elemento perché l'NDS sapete che già non esiste più già come elemento eh, e quindi si può sostituire, è un altro modo di scrivere le cose io eh, vi consiglio sempre scrivete le cose in modo leggibile perché se vi, sembra di se vi pare di sembrare perché purtroppo succede così ci, ci sentiamo più intelligenti a scrivere un'espressione complicata guarda quanto bravi siamo stati e ricordatevi che voi domani mattina quando vi svegliate rileggete quel codice e dite ma cosa ho scritto lì no? funziona ma non capisco più come funzionava quindi la, la chiarezza del codice la semplicità del codice è molto più importante che non la contorsione per far vedere quanto quanto sono bravo e quanto sono arzico colato. Eh, le altre le abbiamo già viste, la insert, eh, la pop aggiunge un elemento, la pop, eh, la pop el elimina un elemento in una certa posizione. Mm? Remove, eh, vabbè, e cerca l'elemento per valore e lo, lo elimina. Non mi convince questa parentesi qua. Ah, scusate, no, questa parentesi quadra qua non c'entra niente con la parentesi quadra della lista. Stanno a indicare che questo parametro è opzionale, quindi posso metterlo o non metterlo. Se non metto il parametro, cancella l'ultimo elemento. Mm? Reverse, eh, mi restituisce una lista, anzi no, non mi restituisce una lista. Eh, mo, ehm, diciamo così. Inverte l'ordine degli elementi all'interno della stessa lista. Quindi, se è una lista che fa 1, 2, 3, 4, come reverse, modificherò gli elementi in modo che saranno, che saranno in ordine inverso rispetto a prima, quindi 4, 3, 2, 1. Quindi, questa è la diciamo così, documentazione completa delle operazioni che posso fare con le liste. Marco mi chiede di, di parlare un attimo delle liste, qui è un altro sito in cui ci sono anche lì tutte queste varie operazioni con, con il link. Marco mi chiede di, eh, di parlare di liste di booleani di variabili booleane eh, sì, non c'è nulla di particolare cioè io posso avere una, una lista che contiene anziché dei valori numerici, dei valori booleani true false false false, true mm, non, non ha nulla di eh, nulla di, diciamo così, di speciale o di diverso rispetto agli altri, ovviamente se io cerco di ordinare eh, mi stamperà prima tutti i falsi e poi tutti i veri, ho solamente due valori possibili eh, e poi potrò usarla ad esempio in un if a di 1 fai qualcosa, questo di 1 chiaramente avrà un valore vero o un valore falso e non, non ho bisogno di fare confronto uguale uguale true o uguale uguale false come tutti i valori booleani però non, eh, non, non pongono particolari difficoltà, potrei averla magari per ricordarmi una serie di, di test, una lista che, cioè una, una, che, che mi dice se i vari numeri sono, che ne so, sono numeri primi, sono multipli, eccetera, allora avrò un true e false che mi dice se vale o non vale una certa proprietà. Attenzione Filippo che mi dice che con reverse posso stampare la stringa al contrario, eh, eh, reverse non stampa la stringa al contrario ma inverte gli elementi della stringa, quindi se io ho numeri e faccio numeri.reverse, poi è i numeri stessi che è stato modificato, quindi poi l'ho modificata, eh? Eh, rimane modificata al rovescio, quindi poi sì la posso stampare ma ricordiamoci che poi l'ho modificata. Quindi se io faccio il reverso una seconda volta chiaramente me lo rimette a posto. Se volessi solamente stamparle al contrario senza necessariamente modificarla allora metto il metodo più veloce è quello che dicevamo prima di eh, fare una slice che va al contrario e non me la modifica. Eh, s uguale... Ah ecco, buona, buona domanda eh, Alessia. Se s sort uguale reverse true la scrivo qua e essere eh, verso la stessa cosa no eh, eh, abbiamo fatto un esempio diciamo così, in cui questa lista è una lista crescente quindi le due cose si confondevano però se io avessi una lista eh, B mh, che contiene dei numeri a caso 3, 8 1 7, 42 meno 6 ok fare reverse mi rovescia l'ordine con cui appaiono quindi b.reverse mi dà una lista che contiene gli stessi valori ma dove l'ultimo il meno 6 va a finire per primo 42 va a finire per secondo eccetera. Se io facessi b.sort invece mi stampa la lista mettendo i numeri in ordine. Qua non sono in li avevo inseriti in ordine sparso guardate faccio spazio così li vediamo tutti e tre li avevo inseriti in ordine sparso 1 7 42 un po' salgono un po' scendono non c'è un ordine ben definito e quindi la, il reverse semplicemente la rovescio come un calzino ma se erano disordinati rimangono disordinati se io faccio un sort invece me li mette dal più piccolo al più grande e se facessi un sort reverse me li mette dal più grande al più piccolo quindi dal 42 fino al meno 6, quindi ehm, sono due concetti diversi, l'ordinamento o l'ordinamento inverso vanno sul valore, okay? dal valore più piccolo al valore più grande, invece l'operazione di reverse semplicemente gioca sulle posizioni, cioè li scambio di posto senza stare a guardare quale è più grande e quale è più piccolo. Per fare un altro esempio se io avessi una stringa che contiene un numero e una stringa, scusate, cioè una lista che contiene un numero, una stringa, io potrei tranquillamente chiamare reverse di questo e da 4x me lo fa diventare x4. Però se provassi a fare un sort di questa roba qua, eh, dovrei in teoria ricevere una pernacchia che mi dice no, attenzione, che i valori non si possono confrontare. Quindi il reverse è un'operazione puramente strutturale, rimescola gli elementi senza guardarli. La sort invece va a vedere il valore e diciamo così, ragiona sul, sull'ordinamento eh, diciamo crescente o decrescente. Eh. Allora, Roberto mi fa una domanda che proviamo a vedere, mi dice lista, mi stai dicendo. Copiamo la domanda qui, come abbiamo fatto prima. Perché lista 1, tutta uguale a lista 1 di 0, mi dia errore. Allora, proviamo a fare una lista A uguale, che sono eh, Vabbè, facciamo dei valori a caso, 4, 5, 6. Quindi A di due punti, stai scrivendo, uguale A di 0. Eh, ah, certo, certo, ho capito. Eh... Quello che stiamo facendo quando abbiamo, assegniamo uno slice dobbiamo assegnare una lista. Quindi qui stai dicendo al posto dell'intero contenuto della lista A ci metti un'altra lista. Peccato che A di 0 non sia una lista ma sia il numero 4. È solo un numero semplice. Guardalo, A di 0 non è una lista, è un 4. Per cui per fare questa operazione io devo costruire una lista che contiene solamente il valore 0, così. Oppure devo essere esplicito sul fatto che a me interessa una lista che contenga l'elemento 0, quindi ad esempio creo uno slice di un elemento solo. Quindi quando io assegno a uno slice, sulla destra dell'uguale devo avere una lista, non devo avere un elemento solo. Okay. e quindi se io usassi una di queste due sintassi la, la lista che contiene un solo elemento e questo elemento casualmente è A di 0 mi funziona e quindi contiene solamente il 4 la stessa cosa se avessi a questo punto lo slice singolo è sintaticamente corretto quindi non dobbiamo mai confonderci quali espressioni sono di tipo Numerico o quale espressione sia di tipo lista. Tra l'altro non dobbiamo neanche confonderci, ad esempio, tra append e extend. Supponiamo che io abbia una lista con i numeri pari. 0 10, 2, e una lista con i numeri dispari. Dispari, uguale list, range 0. 10, scusate, 1, 10, 2. Quindi una lista con i pari e una lista con i dispari. Vogliamo metterli insieme? No? Allora, noi sappiamo che si può fare extend. Immagino, ditemi cosa succede secondo voi se io facessi pari.append dispari. Allora, append è pensato. No? Per no, non è un errore, no, non dà errore. È pensato per aggiungere un singolo numero, un singolo valore alla fine della lista. Aggiunge in fondo, modifica la lista pari, ma alla fine questa lista pari è finita come sarà? Non aggiunge i numeri dispari alla fine, no? Michele ci è andato più vicino di tutti aggiungi la lista dispari come ultimo elemento cioè dispari cos'è? è una lista append che cosa dice? cara prendi la lista di partenza pari e aggiungi un nuovo elemento questo nuovo elemento che cos'è? è una lista va bene, lo faccio allora che cosa ottengo? è una lista che contiene prima avevo 5 elementi adesso ne conterrà 6 1, 2, 3 4, 5, 6 il sesto elemento non è più un numero ma è una lista a sua volta una lista dentro una lista, sì se noi lo volessimo vedere con Python Tutor così ci rendiamo conto che è davvero così cancelliamo questa roba pari uguale range list di range di 0, 10, 2 l'abbiamo scritto Dispari uguale list di range 1, 10, 2 pari punto append dispari. E vedete che la, nu la nuova lista pari contiene 0, 2, 4, 6, 8 e poi un riferimento all'altra lista. Quindi all'interno di questa lista, nella posizione 5, non ci sta. Perché ha cancellato la frecciolina? Ecco. Non ci sta una, eh, un numero, ma ci sta un riferimento a un'altra lista. Questo forse non era quello che volevamo, magari ci può servire a volte, ma in questo caso non ci, non ci serviva eh, perché in realtà ci siamo confusi. Quello che volevamo scrivere era extend. Allora, extend prende il contenuto di una seconda lista e lo aggiunge una posizione per volta all'interno della stringa. È ovvio che non possiamo anche. Dobbiamo fare attenzione al contrario, che se io voglio aggiungere eh, il, un numero, che ne so, 100, come numero singolo ha senso usare append, se invece uso extend mi dà errore perché mi dice che eh, 100. Questo is not iterable vuol dire non è una lista. No? Quindi l'extend si aspetta di ricevere una lista, non trova una lista, trova solamente un numero e si blocca, un po' come l'errore che, che ha segnalato, avete segnalato prima voi, dove facevo A di 0 che era un numero e non era una lista. Quindi questo richiede un minimo di, di, di, di, di, di ragionamento, no? ogni volta chiediamoci sempre questa variabile qui in questo momento che valore ha, cos'è? Una, una lista o un numero? Soprattutto append e extend hanno dei nomi che un po' si confondono, hanno dato questi nomi qua, eh, però extend ha bisogno di una lista, append ha bisogno di un valore singolo. Se poi questo valore a sua volta è una lista, amen, no? Eh, con extend modifichiamo la lista pari sì, e, e, entrambi i metodi sia extend che append modificano la lista di partenza, quindi tutti questi sono tutti i metodi che modificano la lista nessuno di questi crea una lista nuova ok? quindi queste sono diciamo così, piccole trappole in cui si rischia poi di cadere, noi più avanti la settimana prossima vedremo proprio l'uso di liste dentro liste per poter fare delle tabelle bidimensionali allora a questo punto abbiamo una lista per le righe e una lista per le colonne e useremo proprio questa, questa possibilità però come avevamo già detto tante volte eh, dove ci sta un valore una variabile di un qualunque tipo ci può stare veramente qualunque cosa quindi posso fare eh, una lista con dentro una stringa e poi un'altra lista che contiene dei numeri le posso combinare come voglio no? il primo a confondersi ovviamente sono io e non è non è l'interprete Python. E queste quindi sono le operazioni di base, con queste operazioni di base alla fine eh, costruiamo i, i programmini, le funzioni che ci servono nei programmini, adesso qua c'è un, una carrellata di cose che a questo punto sono anche abbastanza semplici, no? ad esempio ci, ci, questo ci chiede, eh, crea una lista che contenga i quadrati dei numeri interi, quindi non la, lista, non la posso costruire con range perché range mi dà semplicemente la sequenza di numeri interi, se mi servono i quadrati cosa posso fare? E, eh, semplicemente elenco i numeri interi da 0 a n-1, calcolo il loro quadrato i per i e aggiungo a una lista di valori che inizialmente era vuota, aggiungerò ogni volta il valore successivo. Quindi questo sono obbligato a farmelo col ciclo perché ovviamente non c'è nessuna funzione predefinita che mi possa già fare questo. Eh, se ho gli elementi di una lista e devo fare qualche operazione, ad esempio dovessi fare la somma, vabbè, è vero che c'è già la funzione sum che mi fa già la somma dei numeri di una lista, ma se volessi fare altri tipi di operazioni posso semplicemente ricordarmi che si può iterare in una lista semplicemente con l'operatore for in. Se questa lista è una lista di numeri mi farà la somma aritmetica, se questa lista è una lista che contiene stringhe, vabbè allora il risultato dovrò inizializzarlo con una stringa vuota e non con un valore numerico 0 e questo più verrà interpretato come concatenazione di stringhe, quindi metto insieme tutte le stringhe di una lista. Um, Antonio cita le list comprehension che è un modo, una scorciatoio molto utile però abbiamo deciso di non trattarle in questo corso ma sicuramente si possono usare che è un modo per incapsulare in un'unica riga alla fine il, il ciclo for questo è comodo se io ho una lista che ne so, di nomi e voglio stampare la lista stessa dei nomi, quindi io posso avere, fatemi fare un piccolo programmino, no? Eh, qua. Di, la mia la lista degli amici, che sono no, do i nomi, eh, qui qua qua. E Paperoga. una lista di, di nomi, di stringhe e voglio stampare chi sono i miei amici Allora questo lo posso fare con un semplicissimo for for amico in amici due punti, print amico, del singolo amico no? questo nulla di speciale semplicemente itero sugli elementi della sequenza qui non, è, non sto iterando su una stringa sto iterando sulla lista quindi l'elemento di una, il singolo elemento della lista a sua volta è una stringa. Poi su questa stringa volendo potrei andare a iterare carattere per carattere, non lo sto facendo, ma lo potrei fare. Se io però non li voglio uno sotto l'altro, ma li volessi stampare così come se sulle slide, uno in fila all'altro separati da una virgola, che è un po' quello che facevamo ieri, no? eh, devo stampare eh, dopo ogni elemento eh, anche la virgola per separarli. Okay, quindi devo sapere se è il primo o non è il primo e quindi farò un po' di lavoro in più, l'abbiamo visto ieri, allora beh, la, vado... Innanzitutto lo trasformo in una lista che lavori sugli indici anziché sugli elementi e quindi faccio la stessa cosa usando un indice numerico anziché un indice tipo valore. Perché? Perché mi serve per l'indice per, per sapere che dopo l'ultimo elemento non devo più stampare la virgola. Quindi normalmente dovrò stampare amici di i eh, senza aggiungere nulla. Poi se i non è l'ultimo, quindi se è diverso da eh, lend di amici, amici meno 1, dovrò stampare la virgola, print, virgola, spazio, end uguale, niente, e non andare a capo. E alla fine del for invece vai a capo. No? Questo è grosso modo quello che avevamo già scritto ieri. Ehm, immaginiamo che questa lista di amici, in questo caso l'ho indicata come lista, seguo il suggerimento, la domanda di Emanuele, e dice ma vabbè, facciamolo inserire da input, come input all'utente Va bene, allora che, diciamo che l'utente può inserire l'elenco dovendo usare un ciclo. Poi tra un secondo vi faccio vedere come queste due cose si possono accorciare senza fare i cicli, ma prima partiamo sempre dalla consapevolezza che lo sappiamo già fare. Ehm, allora io immaginiamo di, di voler leggere da tastiera questo leggo di amici quindi avrò eh, un nuovo amico che lo leggo come input nome dell'amico e eh, questa è una stringa e quindi se questa stringa non è la stringa vuota che useremo come sentinella per uscire quindi while amico non è la stringa vuota allora lo aggiungi, amici.append amico. Uso append perché ne aggiungo un solo elemento in una lista che, perdono, mi sono dimenticato di inizializzare, chiaramente sarà questa volta una, stringa, una lista vuota. E poi dopo che ho appeso un elemento, leggo il prossimo. Ok? Allora, proviamo questo programma, nome dell'amico, qui, quo, qua, beta beta, cambiamo personaggio, a questo punto quando batto l'invio, quindi sono dentro questo ciclo while, ogni volta leggo una singola stringa e la aggiungo alla lista, quando batto invio uscirà dal while, e mi stamperà uno dopo l'altro, separati da virgola, gli elementi che ho inserito. Eh, se invece volessi inserire tutti i nomi degli amici tutti sulla stessa fila, sulla stessa riga, sulla stessa linea, sarebbe più complicato perché ce l'avrei sotto forma di stringa e dovrei andare a trovare i punti di separazione. Ci sono, eh, Scusate, faccio solo poi ancora un'operazione e poi vi faccio vedere quando io inserisco questo, nome dell'amico qui, voglio vedere solo... Ah, non ho messo... Guardate, ho fatto... non ho fatto passo passo. Ok. No, non me lo fa, Vabbè, mettiamo un breakpoint, perché a volte lo va, a volte lo non lo fa, passo passo. Ok, allora, ho creato una variabile amici vuota, poi leggo un nome qui e eh, con questa operazione di append avrò la stringa qui che viene aggiunta come ultimo elemento nella lista amici che inizialmente era vuota e quindi... Sto costruendo un passo alla volta una lista di stringhe non una lista di numeri quindi dopo qui aggiungo quo e così via quindi l'operazione che sto facendo qui è di costruire una lista che contiene tanti elementi ciascuno dei quali una stringa poi quando esco da questo ciclo avrò quindi qui batto semplicemente invio avrò questa variabile stringa che voglio stampare in un certo formato che piace a me, quindi separato da virgola, eccetera, eccetera. Quindi l'operazione che ho bisogno di fare qui è di prendere una lista e stampare una stringa nel formato che voglio io. Quindi convertire in un certo senso una lista in stringa. Oppure potrei fare l'operazione inversa. Se io avessi una stringa che è pardon, una stringa che è eh, qui lui fa, fa fatica, va avanti un pezzo per volta e mi scrive qui virgola qua, ma se io avessi già questa stringa qui virgola qua, quindi con i dati, con i nomi separati già da virgola, posso facilmente prendere questi valori e metterli in una lista e separarli? Ecco ci sono due funzioni gemelle che fanno questo valore, Allora queste slide raccontano essenzialmente quello che abbiamo fatto noi, l'unica differenza è che loro aggiungono... Eh, controllano se l'elemento è il primo o non è il primo e mettono o non mettono un separatore prima fatte con i cicli se no ci sono queste due funzioni dicevo gemelle che sono eh, join e split che ci semplificano la vita in questi casi ad esempio la funzione join prende una lista di nomi ad esempio e crea una stringa unica in cui questi nomi sono separati da una stringa separatrice che viene prima che è la stringa su cui viene chiamato il metodo join questo metodo join è un metodo che si applica sulle stringhe e non sugli array quindi devo avere la stringa separatore l'array che voglio convertire quindi in questo caso se io avessi questo array di stringhe degli amici tutto questo ciclo for lo potrei semplicemente sostituire da So, una, crea una stringa messaggio uguale virgola spazio punto join amici Quest, tutto questo ciclo sem, significa semplicemente stampare questo messaggio, poi ovviamente questa espressione join la posso mettere anche dentro la print no? non... quindi abbiamo letto questi amici in una lista di stringhe poi prendo questa lista, le unisco usando la virgola come separatore. E me le scrive così. Se io le vorrei separare anziché con una virgola, semplicemente con uno spazio, oppure con una capo, oppure con un punto esclamativo, quello che volete, la sintassi è sempre la stessa. Questo è comodo perché? perché? in automatico il separatore non viene messo dopo l'ultimo elemento, no, viene messo solamente tra ogni elemento e quello successivo, che in qualche modo risponde alla domanda che mi facevate ieri, ma come faccio a stampare una lista senza mettere la virgola, oppure senza mettere le parentesi quadre, eccetera, eccetera. E beh, la converto in una stringa usando il metodo join, che mi dice come collegare tra di loro gli elementi. Il gemello di join è il metodo split, che funziona esattamente al contrario. Il metodo split prende una stringa, gli specifico qual è una stringa che contiene gli elementi separati, da un certo separatore, gli specifico qual è il carattere separatore da usare. E lui mi crea una lista che contiene i vari singoli pezzettini. Quindi, vediamo in modo interattivo sotto. Se io creassi una, lista che una stringa che contiene i nomi dei miei amici, qui, virgola quo, virgola qua, perché magari l'utente l'ha inserita in una riga sola, come faccio a separarli? Potrei fare semplicemente nomi.split punto split con sul separatore virgola. E questo mi dà una lista che contiene tre stringhe, perché tre erano i nomi separati da due virgole, già direttamente divisi nomi eh, di 0, 1, 2. Nella posizione 0, 1, 2 ci sono i tre nomi. Eh, cosa succederebbe se l'utente però avesse scritto le cose come scriverebbe un utente normale con lo spazio dopo la virgola? Beh, in questo caso lo split fa quello che gli dico di fare nel senso che se io dico che il separatore è la virgola allora il primo elemento è quello dall'inizio della stringa fino alla virgola qui il secondo elemento è quello che va dalla, dalla virgola fino alla virgola successiva e quindi questo spazio fa parte del separatore quindi se non ricordo male mettendo uno spazio come anche con il separatore mangia anche lo spazio perché intende che il carattere separatore è una combinazione di spazi e virgole. Attenzione che questo è pericoloso perché se nomi aggiungo eta beta, se lo splitto sulla virgola, me lo dà giusto, ma ci sono questi spazi di troppo. Se invece splitto su virgola spazio, cioè nel senso prendi sia la virgola che lo spazio come, come separatore, ah no, è giusto, me l'ha preso giusto avevo timore che, se, che spezzasse anche sulle tappette. Però se io metto una virgola senza spazio a questo punto cosa capita? Se dimenticassi lo spazio? Eh già, qua e qua me ne tiene insieme se prendo questo. Quindi eh, ci aiuta molto, ma deve ovviamente lavorare su dei dati di partenza che siano belli puliti, perché lo spazio in più e lo spazio in meno eh, può cambiare il modo in cui viene spezzata la stringa. Allora la cosa più comoda è se noi avessimo un carattere di separatore unico senza spazi, senza punteggiatore aggiuntiva, allora a questo punto scusate, separando su un singolo carattere lo divido in modo pulito. Se la separazione tra i vari elementi è più complicata, eh, può contenere spazi o no, dei separatori multipli o no, allora questo non è detto che funzioni con un colpo solo. Lo posso fare e poi dopo faccio magari dei trim per andare a rimuovere gli spazi iniziali e gli spazi finali all'interno della stringa. Questo lo posso sempre fare. Ok. Um, queste sono due operazioni già, già, diciamo così, già complesse e io direi di vederle poi dentro un, uh, un esempio no? che possiamo fare dopo l'intervallo, quindi ci prendiamo un po' di pausa come al solito e poi nell'intervallo vi preparo un esercizio che proviamo a risolvere nell'ora successiva, mm? Va bene? così e proviamo anche a mettere all'opera questi due operatori che eh, sono... Complicati da spiegare ma poi quando diciamo così, il loro uso pratico è abbastanza, abbastanza semplice. ok Quindi vi, se non avete esigenze o domande pressanti con le quali non riuscite a sopravvivere per i prossimi 15 minuti andiamo sul caffè e ci rivediamo alle 11.45. Nessuno protesta quindi diamolo per buono. Alle 11.45 riprendiamo tra 15 minuti. Buon caffè.